Grazie Presidente. Io eh, apprezzo eh, che il Partito Democratico abbia pensato di fare una proposta di questo tipo e, come mh, già detto eh, dalla nostra Assessora, eh, che però nei fatti diciamo, è superato dal, dall'attività di questa amministrazione anche se devo dire che delle cose al suo interno eh, non mi sono chiare e quando eh, la collega dice che questa delibera prevede l'intervento di vari eh, interlocutori eh, cioè nel senso che la cabina di regia è composta da vari attori e ci sono però due tipologie di attori uno eh, dei, mh, dei componenti e gli altri che hanno facoltà di partecipare a pieno titolo. Ora, logicamente, quelli che hanno facoltà di partecipare a pieno titolo sono coloro i quali non possiamo obbligare a partecipare, ma la cui presenza potrebbe essere fondamentale. Ma si sa che non può un'amministrazione inferiore obbligare i componenti di un'amministrazione superiore a partecipare a un qualsivoglia tipo di riunione istituzionale, e cioè e questi invitati sarebbero un rappresentante della Questura, un rappresentante della Prefettura, un rappresentante della città metropolitana, un rappresentante della Regione Lazio e, e via dicendo. Allora, come già eh, ho cercato di far emergere nella Commissione che ha esaminato questa proposta, e se realmente eh, si eh, vuole avere da ad adottare uno strumento efficace eh, ai fini del monitoraggio eh, del dell'accoglienza dei richiedenti asilo e comunque delle persone straniere nella città di Roma, è ovvio che questi interlocutori dovrebbero far parte a pieno titolo, ma non possiamo convocarli noi e che quindi questa proposta sarebbe stata molto più efficace se fosse partita dalla Regione, che poteva allora sì convocare a pieno titolo gli esponenti delle amministrazioni sottostanti quindi per, così per come è formulata non è sicuramente efficace e scusate non ve lo devo dire io, Regione governate voi, potevate farlo e infatti ben venga che il Ministero degli Interni ha creato la, cab la cabina di regia e il coordinamento metropolitano, perché in questo modo si è riusciti ad essere efficaci, quindi bisogna avere lo strumento giusto per ottenere la soluzione più efficace. Altra cosa che vorrei dire, sono contenta che si parli finalmente di coinvolgimento dei municipi, perché per come è stata gestita fino adesso la situazione del, dell'immigrazione sulla città di Roma, eh, noi Stiamo interloquendo continuamente con i municipi in modo da distribuire equamente sul territorio, per quanto c'è possibile, il, eh, diciamo il numero dei richiedenti asilo negli SPRAR, perlomeno quelli di nostra competenza. Questa cosa però non è stata fatta nel passato e mi vuole dirlo, ma gli effetti si vedono, sono sotto gli occhi di tutti perché una grande fetta dell'incidenza degli Sprar logicamente dove è ricaduta? Nella parte più vessata di Roma e cioè nel quadrante di Roma Est. Allora se, eh, Io capisco eh, che finalmente ci siete arrivati anche voi e ne sono contenta, magari se ci si arrivava un pochino prima si evitava il danno, non bisognava porre rimedio. Quindi Va bene anche questo, però l'importante è arrivarci prima o poi. Quindi ehm, L'ultima cosa è che, che io non capisco di questa delibera, che eh, già ve l'anticipo, ne voteremo contrariamente, è che nella composizione il, ehm, ne fanno parte un rappresentante per ogni gruppo politico di opposizione presente in Assemblea. Non capisco la funzione e la motivazione di questa presenza, visto che poi prevedete che questa cabina di regia abbia dei... Eh, ehm, diciamo il risultato del lavoro di questa cabina di regia poi venga resa pubblica, pubblica tramite dei verbali. Quindi onestamente eh, non, non capisco eh, la, il motivo di questa presenza, anche se a titolo gratuito. Quindi noi, noi vi ringraziamo per aver posto l'attenzione su questo tema perché eh, per noi è veramente eh, interessante, è un tema che eh, va dibattuto ed è un tema che sicuramente negli anni a venire eh, avrà un'incidenza sempre maggiore sulla nostra città. Però eh, purtroppo o per fortuna questa amministrazione già sta lavorando su questo e qualche risultato già si vede. Grazie. A lei consigliera.